Non è più tempo di ingannare il tempo, non è un'analoga congettura, non faccio alcun esempio, fra passato e presente, questa è la realtà più pura. Non è più tempo di ingannare il tempo, non è un'analoga congettura, non faccio alcun esempio, fra passato e presente, questa è la realtà più pura. Resto lontano da ogni tipo di ipocrisia. Non mi credo, ne sclamano, questa è un Una vita mandata avanti con tanta ironia Da sempre un grosso vaffanculo da parte mia L'odio mi sta presso, manco fosse la mia ombra E' peggio che resta qui con me e non sgombra è La mia parte in penombra, chissà sulla tolleranza zero E' per questo che il mio umore è quasi sempre nero Da sempre odio pieno, smuto a veleno. Dico ciò che penso, la mia lingua non ho freno con quelli che sono sempre contenti Le persone che cambiano e dopo sono assenti Sta vita si sala, si vive a stenti Dove perciò che si fa non ci sono riconoscimenti Il concetto è survival in da jungle e purtroppo avremo sempre ogni giorno piombo e fango Più si va avanti, più le cose vanno a puttane Appena giro le spalle mi sta per pugnalare un altro infame Sto bene da solo, non mi interessa parlare Preferisco evitare come andare a votare Un altro pagliaggio con nome parlamentare Ma Qui psicanalizzo me stesso come svevo Mentre bevo non mi importa quanto Perché mi ti sollievo Tu vivi la tua vita in stile rosa e fiori E tutt'altro la vita e i dolori i Rancori e i malumori Chiedetevi ancora perché odio adesso Chissà forse stavolta ne capite il senso Non è più tempo di ingannare Pura. Yeah. Questa è la verità più dura, l'odio rivolto verso la gente, quella che ferisce sentimentalmente. È difficile continuare avendo tutti contro. Si prende questa vita come se fosse uno scontro, la merda che alcuni sopportano da quando sono venuti al mondo. Non si capisce appieno finché non si tocca al fondo. Gratti con le unghie usando tutte le tue forze, ma ormai si usa l'odio come se fosse morse Se ti ritrovi solo, a lottare contro tutti finché finalmente downshot, E non ti butti. Questa è Crea l'odio verso una persona Perché nessuno veramente perdona quello che si sopporta senza tregua C'è chi scrive riga dopo riga Per avere tregua Ma si parla anche di chi si diverte Distruggendo una persona Perché a fin di bene mente La società è questa Con l'odio verso gli altri Perché non si ha niente da fare dagli spalti Stando in seconda fila Bisogna mettersi in mostra Per passare avanti E infliggere dolore senza sosta Chiudiamoci noi stessi Forse è meglio Stando soli si può notare Quanto l'odio è sveglio